Allora, in merito al corso che ha presentato stamattina, cosa ne penso? Allora, penso che è stato molto interessante, soprattutto la parte in merito alle statistiche delle, diciamo, delle, delle nuove attività, in merito agli organismi semplicemente modificati, quindi aver capito come sta avanzando il movimento in Italia, quindi è stato molto interessante. Ok, quindi hai trovato un corso facile da seguire. Sì, sì, assolutamente. Okay. E cioè... Um... Una parte magari che ha preferito, una delle rimasta più impressa? Ehm, come più impressa. Sì, sì, cioè, Oppure magari. Mm, no, no, a parte quello che ho detto, rimpeto quello che ho detto prima, la... Perfetto. il fatto delle statistiche, delle nuove domande che vengono inviate al Ministero per, per questa nuova attività, diciamo, cioè, okay. certo attività. Perfetto, e, um, ha partecipato ad altri corsi sì. di formazione e che cosa trova di diverso nei corsi Sicuramente la cura sicuramente lavora nei dettagli dal, dall'azienda, quindi dalla logistica generale del corso al, ai contenuti ovviamente, a come vengono presentati e nell'ultimo anche la, e i buffet offerti eccetera eccetera quindi gli accessori anche. Perfetto, che non basta, Non bastano assolutamente. <ride> Ha avuto modo di leggere qualcosa del Dottor Cirillo? Sì assolutamente antico, sì, che... sì, lo seguo, per lo seguo eh, periodicamente, sulla, insomma, seguo la sua opera di informazione libera che fa gratuita e quindi l'ho apprezzo molto per, quindi, per... per... per, motivi, per, per... Diversi, eh. sì. Beh, ha letto anche il libro? Assolutamente okay, sì. Ok, perfetto. <ride> um... Che ne pensa del fatto che la Tecno dedichi così tanto tempo alla formazione? Ma credo sicuramente che è un altro di quella cura del dettaglio che fa la differenza rispetto diciamo, al resto dell'azienda: sicuramente è indice della, della passione che ci mette il titolare, che ci mettono tutti i dipendenti diciamo, nel, nel proprio lavoro. Quindi il diffondere la formazione, il, di fronte alla formazione è indice proprio della, della qualità che poi la, la vostra ditta insomma è quella per la quotidianità Ok, um, in merito al corso di oggi quindi lo consiglierebbe? Assolutamente allora. sì Perfetto, grazie